Scusate scusatemi questa introduzione molto veloce ma vi devo dire due o tre cosine La prima raga mi scuso per tutti i tagli che vedrete nel video Ma purtroppo raga ci sono state un sacco di parti morte che ho dovuto allevare Perché raga erano veramente inutili E non per questo... Vuol dire che il video sia fake? Così, raga. Vi ricordo: provare per chiedere. Quindi, raga, provate a, a duplicare. State tranquilli che funziona, ve lo posso assicurare. Un'altra cosa, approfitto di questo audio per dirvi che. Ho in vendita circa 150/170 armi moddate, quindi ragazzi, se siete interessati a tutte queste armi, mi raccomando, scrivetemelo su Telegram eh, oppure su Instagram, vi lascio ovviamente i link ent entrambi i social in descrizione, scrivetemi in direct, raga, che ci possiamo mettere d'accordo per il prezzo se siete veramente interessati. Detto questo, vi lascio la sigla e al video. Bella raga, ciao. Okay. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Oggi siamo qua ragazzi per sfatare tutti i piccoli youtuber che si fanno pagare 10 euro per svelare questo glitch ragazzi. Io ve lo do gratuito, quindi raga, mi merito un like un'iscrizione eh, Per forza, guardate anche la campanella attiva Siamo qui con Infernal e oggi ragazzi... Andiamo a fare il glitch della duplicazione di materiali e trappole Premetto raga che questa, questo glitch funziona solamente se avete la base buggata di petralegno Che ha per l'appunto Infernal E... beh che dire detto questo raga andiamo andiamo Allora le cose sono molto semplici e ve le spiegherò mentre le andremo a fare Prima di tutto raga voglio farvi vedere il mio inventario Perché magari poi dopo dite che Eh guarda lui se poi le l'ha date poi dopo eh, Insomma Volevo farvi l'inventario Ho queste, queste armi qui Di spade ne ho veramente poche Trappole ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 stack possiamo dire di trappole E materiali sono messo abbastanza bene diciamo C'ho quasi tutti i materiali Come funziona il glitch? Innanzitutto il leader deve essere di Infernal Eccolo qui Quindi di colui che ha la base buggata Lui entra sul pietralegno Nella sua base di pietralegno e noi come, cosa dovremmo fare? Entrambi, quindi sia il proprietario della casa base sia me Che ovviamente voglio duplicare Bisogna entrare a 30 secondi 30 secondi, non di più Ovviamente ragazzi chi, ha, eh, la, chi è il proprietario della base, della base buggata Quindi della casa base di Peralena in questo caso Infernal I 30 secondi arriveranno prima di me Infatti come potrete vedere per esempio il tempo si andrà a bloccare per qualche istante E eh, poi dopo ripartire Perché ragazzi è... Succede, è ovvio quando c'è una base buggata, è ovvio. Intanto vi ricordo raga che bisogna avere pubblica, però offline off off se volete. Altrimenti anche online, però vi consiglio assente per appunto, per non far entrare altre persone. Ecco, vedete, ogni tanto si blocca, vedi, si è bloccato a 1.33 e poi riparte il tempo. Eh. Lui, lui intanto a inferno sta scorrendo il tempo per entrare nella casa base, a me si blocca, ma è, è normalissimo raga, è normalissimo. Il leader della casa base appena va... Quindi appena entra nella sua casa base, quindi nel, appena si butta, non appena si butta, non ha 30 secondi eh, appena entra per appunto nella sua casa base deve avviare un timer con il proprio telefono che duri 45 secondi, ok, solamente 45 secondi, non di più, nel momento in cui eh, arriva a 45 secondi cosa dovrà fare il vostro leader? Quindi in questo caso Inferna dovrà uscire dal gruppo però dallo stendardo, facendo l'ascia gruppo e non esci col gruppo ragazzi, importante, dovete uscire dallo stendardo. mentre io adesso che entro a 30 secondi entro tranquillamente. Ovviamente ragazzi il leader non si dovrà muovere minimamente e io dovrò droppare il più velocemente possibile per, fa per duplicare le più, più cose possibili ovviamente. Quindi io mi dovrò mettere davanti a lui e iniziare a, dro a droppare, a droppare trappole e materiali, ciò che voglio duplicare per l'appunto. Lui ovviamente prenderà tutto, non si dovrà muovere e lui mi dovrà dire circa quando arri siamo arrivati a 40 secondi del countdown. Te intanto dimmi quando sei entrato, eh inferno. Adesso ora lui è entrato e ha fatto startare il cronometro di 45 secondi. Io raga da quel momento, dal momento in cui è entrato lui ho 45 secondi per droppare tutto quello che ho. Infatti raga adesso sono entrato, sto per entrare. Guardiamo, voi raga guardate quello che faccio io, eh Metto davanti a lui e inizio a, inizio a droppare Ricordo avevo 220 spazi, eh Avevo full trappole, raga, full trappole Droppo anche un po' di questa, che onesto Te dimmi quando sei a 40 secondi Stop, stop, stop. stop. ha detto stop Aspetta 45 secondi e poi lui dovrà fare, hash, eh, lascia il gruppo dallo stendardo e infatti va via Una volta ovviamente raga che eh, siete tornati in lobby vi darà per appunto una schermata con scritto errore, numero, non so mi ricordo E, e voi dovete, dovrete contare fino a 3 prima di premere continua, ora raga lo andrete a vedere Ovviamente, prima di guardare il vostro inventario, il duplicatore, quello che ha la base buggata, ossia Infernal, dovrà invitarvi e farvi entrare nel, appunto, nella, nella sua lobby. Dopodiché, quando siete insieme in lobby, potrete entrambi guardare gli inventari. Intanto vi ricordo di iscrivervi, iscrivervi al canale, di darci un bel like e di utilizzare il codice datore Davide Dominati nello shop. Anche il canale di, di, di Infernal lo trovate in descrizione, come sempre. Dai, carica, carica. Eccoci, ci siamo quasi, penso Guardiamo un po', guardiamo un po' Ok Uno Due Tre Ecco fatto Ecco fatto, abbiamo premuto Continua Quindi conferma Adesso lui mi dovrà invitare Ecco qui il nostro inferno che mi va ad invitare Andiamo E... Appena siamo i lobby insieme andremo a vedere Ah già, e lui è assente Mannaggia nel... Eh, gli ho scritto un messaggio, vediamo se lo legge. E, ah, Mi raccomando, non guardate il vostro inventario prima di entrare per l'appunto eh, in lobby insieme a lui. Vediamo un po' se, se è capisciuto. Ok, ha capisciuto. Ecco qui il nostro amico che era assente. Oh, mi senti? Sì, sì, sì, è perché non era assente lo so, lo so ok andiamo a vedere le nostre armeria e boom ragazzi come avete visto 220 spazi voi potete vedere tutto quanto riala, rio tutte le trappole rio anche tutti i materiali e ora per farvi vedere veramente che i miei materiali sono stati duplicati ragazzi andiamo nella sua casa base di eh, tavolaccia e mi dropperà tutto ciò che ha, ha guadagnato ci vediamo lì questa volta lo taglio perché tanto il glitch ha funzionato quindi ci vediamo a tavolaccia Eccoci qua sul tavolaccio, ragazzi. Ecco, ora pur lui dropperà tutte le cose che abbiamo duplicato. Vi ricordo abbiamo droppato tutta l'ossidata. Tutta la minerale spettrale. Abbiamo, abbiamo eh, droppato lo intagliato, il miele e tutte le trappole. Raga, eccolo qua. Tutto ciò che è, che vedete, è stato tutto duplicato. Come vedete, Sta droppando anche fin troppe trappole. Pure quelle di ieri ho messo. Ah, ok. Ho messo anche quelle di ieri. Ragazzi, comunque tutto, tutto facile. Cioè, veramente molto facile. Detto questo, ragazzi, vi mando un bacione. Mi raccomando, eh, trovate il link in descrizione del canale di Infernal. Noi ci becchiamo domani. O oh, Prossimo video, prossima live. Eh. Bella, raga, bella.